Un saluto a tutti, è la terza volta che tento di fare questo video, per raccontare il fatto che l'avevo anche diviso in parti, quindi insomma tipo la settima volta che registro. Quindi stavolta mi sono preparato uno scritto, perché davvero a improvvisare non ce la potevo proprio fare. Questo è un tipo di video difficile da realizzare, diciamo che è un video introduttivo, anche se durerà molto e probabilmente anche questo lo dividerò in parti. Quindi io vi chiedo, se ne volete altri su questo argomento, eh, solo soltanto se arriveremo a tante visualizzazioni, a tanti like, poi deciderò io quanti, se sarò soddisfatto, perché davvero non è facile, sono argomenti in cui devo studiare un pochino, non ho tanto tempo libero, ed è anche difficile mettere insieme le idee, scrivere le cose, registrare senza barbettare più di tanto, ecco. Quindi se, se sarò soddisfatto del numero di like, visualizzazioni, li farò, ne farò altri, più approfonditi, altrimenti non li farò. Allora, questo video riguarderà un personaggio poco noto in Italia, se ne parla poco in italiano, su YouTube Italia o su siti cose del genere, trovo qualcosa di tutto titolato, ma penso non ci sia quasi nulla di tradotto cioè, direttamente in italiano. Mi riferisco al, uh, al filosofo e al teologo William Lane Craig. Per chi non sapesse chi è, io vi dico solo tanto che ho saputo l'altro giorno che lui ha ricevuto ben due noveficenze. Una come il decimo filosofo più influente al mondo e l'altra un'onorificenza come terzo teologo più influente al mondo. Infatti è l'apologista cristiano più famoso. Al mondo oramai nella lingua inglese c'è tanto di quel materiale da passarci l'eternità è famosissimo quindi questo filosofo lui è filosofo di formazione analitica ed è un teologo protestante battista cioè proprio due dottorati no? uno in filosofia preso in, uh, in inghilterra mi pare a birmingham in teologia presa alla Ludovic Maximilian a Monaco, la stessa alma mater del mio professore all'università. Devo dire francamente che questo non è un video di debunking. Non mi piace questa parola. Il debunking pretende di confutare definitivamente qualcosa. Io non ne sono capace. Ok, non credo manco che sia possibile una cosa del genere. È... Questo è un video di critica costruttiva, cioè, io dirò, quali sono i limiti e le, le, le potenzialità di questo autore dal mio personale punto di vista, ecco, dopo il poco che ci ho capito, io sono anni che seguo questo autore qui su video su YouTube. Però, non è che io so tutto, nessuno di lui né sugli argomenti di cui tratta, ecco. Io quindi dirò opinioni personali. Io oserei fare una prima distinzione sul pensiero di questo autore. Da un lato, come lui tratta la teologia naturale, ovvero la questione dell'esistenza di Dio, e un altro conto è come lui argomenta la sua fede cristiana. E in particolar modo, io distinguerei, quando parla dell'esistenza di Dio, quelle alcune argomentazioni su Dio tappabuchi, e quelli che, che a me sembra, perlomeno nella mia ignoranza, che non siano un'argomentazione di questo tipo. Uh, vedremo meglio dopo. Allora, come filosofo io stimo Craig, perché nel mio ideal tipo di filosofo, di filosofo no? bisogna usare il metodo analitico, cioè basare le proprie argomentazioni sulla logica. Però bisogna che chi non lo sapesse, diciamo che c'è stata una rivalità massacrante tra filosofi analitici e filosofi continentali. Diciamo che fino a 50 anni fa c'è chi neanche si salutava, se lavoravano nella stessa università manco si salutavano, poteva succedere questo, ci sono le testimonianze, si odiavano. Praticamente i filosofi continentali non studiavano la logica e gli analitici. Non studiavano la storia della filosofia e se ne fregavano dei problemi della filosofia continentale. E di conseguenza, i problemi per esempio come l'esistenza di Dio, o li rifiutavano completamente, o li ignoravano, o non se ne occupavano, ecco. La cosa che però di Craig non mi piace, è che lui non è che c'è il dubbio metodico. No, cartesiano eh, o scetticismo metodico che ne so di Pirrone o di, di sesto empirico no? cioè ho il, so, ho il so di non sapere di Socrate ecco per capire no io non ho mai sentito dire una volta sola non lo so la, la, la frase non lo so io non, non gli ho mai sentita dire e niente lui praticamente più che porsi le domande come un filosofo dovrebbe fare fornisce le risposte quindi da un lato nel mio ideal tipo di filosofo lui lo rispecchia per molti aspetti per quanto riguarda la questione delle argomentazioni ma il come lui affronta gli argomenti ecco lui c'ha più risposte che domande ok quindi per questo lui fa apologetica lui difende le sue opinioni e si difende anche a sparatratte in vari dibattiti per i quali lui è abbastanza famoso ecco però effettivamente lui quando parla di argomentazioni sa che non sono Irrefutabili. Lui spiega bene, no? e questa è una cosa buona e onesta, secondo me. No? Dice che le buone argomentazioni non devono per forza partire da premesse certe, ma almeno premesse più plausibili delle rispettive negazioni. Cioè, modo, usa per sua missione una logica induttiva, non deduttiva. Ciò vuol dire che nuove informazioni possono indebolire o addirittura confutare la propria argomentazione. Quindi lui sa che non parte da, da certezze per arrivare a delle certezze ancora più solide. Lui parte da informazioni, diciamo, plausibili e comunque discutibili per arrivare a una conclusione che ovviamente è discutibile. Mm, per chi ha magari ho studiato Aristotele a scuola, questa cosa, cosa forse l'ha sentita. Le cioè, conclusioni non sono vere ma verosimili. Se partono da, da premesse plausibili le conclusioni saranno plausibili, forse anche meno delle premesse, ecco, vabbè, a parte questo, non voglio io dilungarmi in questioni più tecniche. Poi per quanto riguarda invece, non per questo è fatto una distinzione, in... non conto come lui affronta il problema dell'esistenza di Dio, diciamo che questo lo fa per quanto riguarda l'esistenza di Dio, lui li usa fondamentalmente la logica. Però per quanto riguarda il della la, la, la sua fede, lui è praticamente un fondamentalista, non radicale, radicale, ecco. Cioè se lui di più gli chiede la Bibbia, no? dice che la Genesi non deve essere presa alla lettera, alla lettera, alla lettera, no? perché è il contesto storico, il linguaggio simbolico. Però nella pratica lui è modo un concordista, cerca di più possibile di armonizzare la Bibbia con la scienza. Cioè lui crede nell'evoluzione, ok, ma pensa che sia stata guidata da Dio, cosa che il modello neo-darwiniano non, no, non prevede. E a proposito si è confrontato con il biologo cattolico e darwinista, Francisco Ayala, cioè il dibattito online, che poi il dibattito manco lo era. Oppure quanto riguarda la creazione, lui cerca di tutto per metterlo d'accordo con il Big Bang. Cosa di cui parla nel, nell'argomento cosmologico Calam, o addirittura lui prende anche in considerazione seriamente l'esistenza storica di Adamo ed Eva, di questo non vogliamo neanche discutere. Quindi questo non è l'atteggiamento che Galileo proponeva, no? Che è cresciuto in un contesto cattolico, a prescindere mosse, se uno è credente o non credente, dovrebbe sapere, no? Come la pensa la Chiesa Cattolica al riguardo, la scienza si occupa di come funziona il mondo, mentre la fede si occupa della salvezza delle anime. Ok? Questo è fondamentale, no? per cui, anche se no, veramente, se si, se si prova a mischiare, fede, fede con scienza, si succedono dei disastri. Che la Chiesa, questo, con la figura di cacchio che ha fatto con Galileo, questo l'ha capito. Comunque, da, da questa concezione galileiana, non puoi tirare fuori che il Dio esiste poi di Galilea parleremo comunque dopo, però il fatto che la scienza e la fede sono due cose diverse, vuol dire che tu non puoi usare la scienza per confutare la fede, e né tantomeno per confermare la fede, ok? E non puoi usare la fede per denigrare la scienza, quindi insomma, è un atteggiamento dove le due cose sono complementari e parallele, diciamo, per la maggior parte delle cose perlomeno, quindi in questo modo si salvano fede e scienza senza meno la possibilità anche della fede, senza che, che, che sia giusta per forza, ecco. Quando si tratta poi del, fo del fondamentalismo biblico, ecco, la Genesi si parla di contesto storico, linguaggio simbolico, genere letterario, ma quanto riguarda i passi diciamo più storici, ecco lì l'itica fuori delle cose accapriccianti, come la questione del genocidio dei Cananei, eh, oppure la questione della morale sessuale, per esempio con gli omosessuali, lì va a farsi friggere tutta la questione del contesto storico, il genere letterario, eccetera, eccetera, eccetera. Poi il contesto storico e il genere letterario va preso in considerazione quando si tratta di analizzare i quattro Vangeli, perché è palese, i quattro Vangeli sono diversi, e lui dice, sì, una cosa buona, quattro testimonianze diverse e eh, indipendenti, più o meno indipendenti in realtà. Ok, e gli si accorge che Dio non ha, non ha dettato le parole della Bibbia, no? È chiaro che non è... Mm, che, che nonostante la, se è vero che c'è un'ispirazione, però non è che tu tiri fuori cose che non ci stanno, cioè tiri fuori che, che, che Dio ha dettata. È palese, no? Quindi, insomma, quando si parla della, della sua fede evangelica fondamentalista, lui, insomma, cade nelle in contraddizioni, si agampica un po' sugli specchi, ed è imbarazzante, tutta la questione del genocidio dei cananei, che ogni tanto qualcuno gliela fa pesare.